allora questo è il simpatico nano gna un analizzatore d'antenna molto economico è intorno ai 30-40 euro a seconda se si acquisti su amazon o ebay è compatto qui ho aggiunto una custodia stampata il PET G per dare un pochettino più di protezione e di robustezza. L'utilizzo è molto molto semplice, eh, è necessario fare alcuni passaggi eh, al primo utilizzo e la trattura per ogni cambio banda. Per l'accensione abbiamo il tastino qui in alto, allora, la prima operazione da fare è stabilire su quale frequenza eh, vogliamo analizzare la nostra antenna. Quindi, toccando lo schermo, seleziono Stimulus, Start e mi si apre un tastierino numerico in cui ho imposto la frequenza. Eh, ipotizziamo che voglio analizzare la banda dei 40 metri, quindi io parto dai 7 MHz, anche se non ho idea di cosa sia il cw e clicco su stop e indico la parte finale della mia fetta di frequenza in esame quindi 7.2 MHz perfetto ovviamente eh, in questo momento i connettori sono scollegati a qualsiasi tipo di antenna infatti ho un valore di, di SWR, SWR infinito e l'impedenza non ne parliamo devo fare la calibrazione dello strumento prendo un codino e lo connetto alla porta indicata come Charlie Hotel 0 ok a questo codino dovrò collegare tre tipi di tappi io per semplicità li ho connessi a un pezzettino di plastica sempre stampato in 3d si trovano eh, i file di stampa facilmente su internet eh, per non perderli quando quando sono in attività portatile per averli più a portata di mano per la calibrazione si preme sullo schermo cal calibrate e inizio collegando il tappo indicato con O cioè open lo avvito ok e poi clicco open perfetto svito il tappo e passo al tappo indicato come short in corto ok short e poi ultimo passaggio il tappo indicato con l load carico e clicco load fatto questo danno ora posso salvare la mia calibrazione se dovessi tornare a esaminare questa frequenza e magari sono in portatile e non voglio rifare tutta l'operazione di calibrazione save 0 perfetto ora in questo momento sulla porzione di frequenza da 7 MHz a 7.2 MHz l'apparecchio è tarato e ho rapporto onde stazionarie 1 a 1 e impedenza 50 ohm oscilla leggermente 49,9950 sostanzialmente è 50 ohm fatto questo possiamo tarare la nostra antenna e avremo una rappresentazione grafica eh, del, del rapporto onde stazionarie e impedenza quindi è semplicissimo come come utilizzo e per il costo che ha lavora molto bene anche messo in contatto con le, messo in confronto con l'MFJ